Ciao bambini, benvenuti al nuovo appuntamento con il corsivo. Oggi impareremo la lettera H. L'H è un misto tra una L e una P, insomma una cosa particolarmente strana. Non preoccupatevi, vediamo subito come si fa. H salgo, scendo dritto e faccio la codina. Rifaccio vedere. Salgo, scendo dritto e faccio la codina. Vediamolo sul quaderno. Salgo come per fare un L, scendo dritto, tocco la riga di scrittura e la coda. Salgo, scendo dritto e la coda. Salgo dritto, coda. Salgo dritto, coda. Salgo dritto, coda. Salgo dritto, coda salgo dritto coda salgo dritto codina salgo dritto coda salgo dritto coda attenzione che la coda deve toccare sopra e sotto la riga di scrittura salgo dritto coda l'incrocio Li è sempre con la riga di scrittura quindi siate precisi soprattutto nella riga che farete da soli ora Proviamo a mettere l'H insieme ad altre letterine. Per esempio, in questa riga potremmo scrivere e, e su dritto e coda. Ancora una volta E ancora E H dritto coda. Continuate voi. Beh, siete stupiti da quanto siete bravi? E allora... Ah, Ah! Di nuovo. Ah! A h. A h. A h. A h. Proviamo a scrivere chi. K. Parto con l'onda su, nell'h dritto, codina, i, chi, k, h, bella dritta, i. Ancora una volta insieme, k, h, i, chi. Adesso scriveremo, bu. B, su bene la manina, U, H con la sua codina. Di nuovo B, manina, U, H con la coda. Ultima volta insieme, B, manina, U, H con la coda. Ricordatevi che non è il polso che si muove, ma sono le dita, e che la mano deve stare possibilmente sotto alla riga di scrittura. Proviamo a scrivere la parola OCHE. Okay. O, un bel giro, su nell'onda H, E, su nell'onda, di nuovo per la C, giù dritto, coda E. Ancora O, che, H, E. Ok. Scriviamo adesso POCHI. Vi ricordate la P? Su. Scendo e tocco, risalgo. O, C, H, I. Di nuovo. P, giù, dritto, salgo sulla stessa riga. O, K, H, I. Ancora una volta insieme. P, O, K, H, I. Bene, proviamo adesso a scrivere E, I. E, H. I e I. e su bene dritto scendo coda i puntino ultima volta e h i puntino allenatevi voi come sempre e alla prossima